Siamo qua di nuovo con un bel unboxing perché è arrivato un pacco sottilissimo, cioè non è un pacco, è un foglio, non c'è niente dentro. Adesso vediamo, ordinato dovrebbe essere, se è quello che ho ordinato almeno credo, una ricevente dovrebbe essere della, per la Fly Sky, per il mio drone da corsa, quello piccolino, piccolino che dopo un incidente la radio si è rotta. Quindi... Lo apriamo Lo apriamo e... Non c'è niente, raga Ma come? No, scherzetto, eccola qua Scatola Ripriamo la via Questa è, è... È veramente minuscola, ok? Guardate C'è questa la mia mano Guardate che piccola il pacchetto invece è enorme perché deve contenere comodamente, senza rovinarsi, tutta la antenna. Benissimo, vediamo cosa ci danno. Allora, ci danno la ricevente, che devo dire, sinceramente, buona fattura, messa bene, il case è tipo in alluminio, quindi aiuta a evitare, magari, no, plastico o alluminio, non riesco a capire se plastico o alluminio. Comunque evita le interferenze, c'è una, una bella calza C'è un termo restringente qua sull'antenna. Non so se si vede L'antenna è veramente lunga Cioè prima l'antenna era circa, sarà stata circa un 3 cm. Questa è enorme Per un quadricottero da 8 cm, Quindi <ride> questa è per un quadricottero da 8 cm di grandezza è più grande l'antenna che altro infatti non so neanche io come metterla via come metterla soprattutto perché che non mi vada a eh, devo dire è abbastanza rigido quindi se andassi ad urtare non dovrebbe entrare all'interno del, delle eliche e al limite ci vado a mettere una fascetta o qualcosa che un altro termore stringente qualcosa che me lo rende rigido comunque abbiamo vediamo se mette a fuoco non riesce a metterlo a fuoco tra un po' cambierò anche il telefono sì perché mi si sta rompendo comunque abbiamo gnd l'alimentazione poi ha i segnali IBUS in sbus e anche in, in ppm e ha il tasto di bind loro sono stati gentili ci forniscono un bellissimo adesivo della 3m che noi andremo a montare e sfruttare poi abbiamo questo cavetto che è il suo cavetto con ah, sono piccoli questi st cavi Va bene, questo è il cavetto di, della ricevente dove andremo ad attaccare il segnale qua. Questo invece è il segnale in ppm che noi non andremo ad usare perché in, non ce ne facciamo niente, perché la mia radio è in S bassa. Vediamo di attaccarla, come si attacca, dovrebbe essere, vediamo se... di non romperla subito. <ride> ok ok attaccata non vediamo il led purtroppo di stato a meno che non vado ad aprire il case che sinceramente non c'ho voglia di rovinarla perché pesa rispetto a quell'altra devo dire pesa di più comunque non dovrebbe essere un grossissimo problema per il nostro quadricottero l'antenna il termo restringente va oltre l'antenna stavo guardando adesso ma non credo che sia un problema Dovrebbe prendere abbastanza dovremo purtroppo forse andare a tagliare il connettore E andare a fare delle saldature Direttamente sulla scheda madre Altra cosa che volevo provare a fare è togliere Il cavo giallo Senza tagliarlo Andando a togliere direttamente con qualcosa Non so neanche io se ce l'ho di... Proviamo con questo questo è un pezzo di un hard disk che okay. eh, non funzionava proviamo magari con un pin a toglierlo boh, non so neanche io se può funzionare ok dovrebbe sfilarsi eccolo qua abbiamo sfilato il minuscolo connettore tenendo a parte in caso dovessimo rimontarlo questo pin andiamo a risistemarlo in modo che tutto a posto e qua abbiamo il nostro cavetto con connettore tutto Compreso E la ricevente è qua Che non la trovo più Trovo più la ricevente Io l'ho attaccata E non so se cioè, Non mi dà una sensazione Proprio Sì dai È attaccata ma non mi dà una sensazione Di sicurezza proprio Massimo devo dire Che se secondo me Tirando facendo una prova di tiro Resta attaccata Vedremo il segnale poi come sarà e andrò a montarla sopra a configurarla e poi vedremo se tornerà a volare il drone, quello piccolino da corsa vi farò dei video dedicati per questo video unboxing dopo tanto tempo è tutto vi farò sapere vi ricordo di commentare, iscrivervi e lasciare dei like vi scuso per questi chiaroscuri che il mio telefono purtroppo ormai non riesce più a gestire la luce e vi ricordo di commentare, iscrivervi e lasciare dei like e salutare tutti quanti un saluto benedizzante